Prova, prova. Buonasera, io sono Maria Giulia Scolaro. Sono un'azienda agricola biologica che opera in Savignone, qui nella provincia di Genova. Io sono qui per parlarvi di un'esperienza che ho fatto. Io lavoravo presso Olivetti, quindi mi occupavo di informatica. Eh, nel momento in cui la mia azienda ha incominciato a ristrutturarsi, ha eh, pensato bene di chiudere la filiale di Genova dove io lavoravo e mi ha proposto di andare a lavorare a Milano. Dato che io avevo già scelto di vivere in campagna parecchi anni prima, avevo acquistato una casa con terreno, ho pensato che tutto sommato si potesse vivere anche in, eh, diciamo, in un modo diverso. Dopo un lungo pensiero e una meditazione abbastanza pesante, ho preso la decisione di lasciare la mia azienda e di andare in una direzione completamente diversa. Dato che nel mio terreno c'erano già alberi da frutta e avevo già avviato un orto ad uso familiare, ho cominciato a impiantare delle, pia delle piante di rose da sciroppo. Eh, a questo punto mh, ho pensato anche di mh, trasformare questi prodotti e di farne dei sciroppi e delle marmellate. E negli anni ho pian pianino, pian pianino eh, sviluppato una, mh, discreta, diciamo, un discreto catalogo di prodotti. Tutto questo eh, è avvenuto molto lentamente e direi anche molto, eh, molto in solitaria, nel senso che le istituzioni, inizialmente mh, hanno promesso aiuti, ma in effetti poi questi aiuti non ci sono stati. E purtroppo la piccola, eh, chiamiamola azienda agricola, oggi non è aiutata assolutamente. Si pensa ad aiutare le grosse imprese, i grossi proprietari terrieri, ma i piccolini restano veramente nel dimenticatoio. Quindi o si, eh, ci si rimbocca le maniche e si fa da sé, e, o se no eh, si soccombe. Eh, il problema più grosso per quanto mi riguarda è stato quello del laboratorio, perché per poter trasformare i propri prodotti eh, necessita un laboratorio di trasformazione a norma. I costi sono veramente alti. All'inizio abbiamo pensato con un consorzio e con un'associazione di mettere in piedi un laboratorio comune, che però purtroppo in Liguria e a Genova in modo particolare l'associazionismo non funziona in maniera corretta perché non c'è ancora questa mentalità cooperativa. Quindi, eh, diciamo, a obtorto collo, ho dovuto prendere la decisione di fare un investimento a casa mia. E ho ristrutturato una parte della mia casa e ho fatto questo laboratorio, dove peraltro oggi mi trovo molto bene. Mi sono anche certificata biologica e eh, diciamo che eh, ad oggi eh, nel, nella mia azienda, nel mio laboratorio, produco oh, più di 50 tipi di confetture diversi, oltre allo sciroppo di rose faccio anche altri sciroppi di fiori, di viole, di cose di questo genere. Cioè mi sono diciamo, impegnata soprattutto in prodotti eh, di nicchia, in prodotti particolari, in prodotti eh, che possano avere del valore aggiunto. Questo perché? Perché se no non ci si campa. Se uno vende solo dell'insalata o vende solo dei, diciamo, degli ortaggi o semplicemente i petali di rosa eh, sono talmente poco pagati che eh, non, ci si, non ci si campa, non ci si mangia. Eh, il valore aggiunto è quello che ti dà la possibilità di vendere il prodotto ad un prezzo un pochino più eh, corretto, più giusto e soprattutto il biologico oggi è percepito eh, correttamente, cioè come un prodotto che ha sicuramente un, un un valore superiore. E quello che ci si aspetterebbe ad esempio è, eh, dopo tutto questo iter, di avere eh, da parte ad esempio delle istituzioni o comunque da chi eroga eh, i famosi contributi un minimo di riguardo e invece questo riguardo purtroppo non c'è. Eh, perché come al solito eh, il PSR che viene eh, fatto tutti, ogni due anni mi sembra, eh, viene comunque dato a chi ha un quantitativo di terreno di un certo livello. Io che sono un microbo, una piccolissima azienda con poco terreno non vengo neanche presa in considerazione, quindi il mio rammarico è quello di vedere che comunque, soprattutto i giovani, perché per quanto mi riguarda io avevo comunque fatto un'esperienza lavorativa, avevo comunque già acquistato questa casa con terreno e quindi ho potuto Fare questo tipo di esperienza, ma un giovane che parte oggi, che vuole mh, acquistare una casa, un terreno, mh, mettersi in proprio e fare un'attività, dove prende i quattrini per farlo? Eh, andrebbe in qualche modo eh, aiutato, valorizzato. Eh, purtroppo tutto questo non c'è. Io oggi devo dire sono soddisfatta della mia attività, ma perché ce l'ho fatta da sola, mi sono rimboccata le maniche, mi sono data da fare ho cercato degli sbocchi, dei mercati tra l'altro quando ho iniziato io non c'erano tutti i mercatini del biologico, non c'erano tutti questi eh, mercati anche della terra è stato un lavoro anche di eh, posso dire, di ricerca del, del cliente di eh, intesa anche con le persone e direi che in qualche modo eh, ho dato anche un piccolo impulso alla mia vallata io sono nel parco dell'Antola dove tra l'altro abbiamo anche inventato delle, delle manifestazioni tra queste c'è la festa delle rose eh, che appunto serve proprio per far conoscere il nostro territorio, il nostro prodotto e i, i contadini della nostra valle con questo io vi ringrazio e vi saluto arrivederci